Vi aspettiamo venerdì 18 novembre al workshop sul giornalismo investigativo, per la prima volta quest'anno politicamente scorretto e, racconteremo e ci confronteremo con giornalisti e giornalisti, fotografi, e videomaker e podcaster su come raccontare mafia e criminalità, come raccontare fenomeni invisibili, corruzione e lo faremo raccontando anche il contesto, quindi partiremo da Mani Pulite per arrivare ad oggi in un eh, workshop composto di, di due panel che affronteranno le tematiche per noi necessarie per raccontare al meglio fenomeni così importanti come quelli eh, mafiosi.